Benvenuti tutti a questo incontro, con, che è il primo della serie di incontri con autori, autori ehm, di libri inerenti alla pratica di meditazione e, e, e di intorni. Eh, abbiamo cominciato con, con Stefano Bettera, perché è un autore ehm, italiano che in questo ambito ormai definirei importante e ha anche da poco pubblicato un libro, molto interessante, quindi diciamo possiamo parlare di qualcosa di, eh, fresco, di fresco, di nuovo. E, Stefano Bettera è uno, uno scrittore, giornalista, studioso, eh, studioso di buddismo, molto esperto in questo campo. E quando parliamo di buddismo, eh, ovviamente c'è sempre l'ambiguità che è legata a questo termine. Eh, per quale motivo? Perché il buddismo è stato ed è ancora in, in parte una, una religione, no? eh, una religione organizzata. E, e quindi diciamo, quando si parla di buddismo si può intendere quella cosa, ma è stato anche molto di più. Dal tempo in cui è vissuto il fondatore di questo filone, eh, Gotama, eh, nel V secolo a.C., ad oggi eh, c'è stato un grossissimo eh, movimento legato a questi, questo tipo di insegnamenti che è stato una sorta di grande laboratorio durato eh, senz'altro millenni, nelle quale eh, tantissime persone, tantissimi studiosi, insegnanti, monaci, ma anche singole persone hanno potuto sperimentare, eh, mettere a punto pratiche legate a questo insegnamento e far arrivare a noi nel ventunesimo secolo eh, un, un patrimonio veramente grande di, ehm, di insegnamenti, di esperienze che oggi ancora consider consideriamo estremamente attuali. Stefano è, cioè, si è formato ehm, molto studiando i testi buddisti, in parte anche eh, in Inghilterra, eh, dove peraltro eh, ha incontrato, eh, conosciuto e eh, diciamo, collaborato con Stephen Bachelor, che oggi è, un, è un, uno studioso eh, riconosciuto a livello eh, mondiale come uno dei più importanti e fondatore di un filone che è stato etichettato come il buddismo secolare, cioè un, eh, una chiara volontà di eh, eh, recuperare, insegnamenti il più possibile nella loro veste originaria di Kotama, eh, andando a studiare eh, quello che ci è rimasto de, eh, in forma scritta, eh, per liberarli di tutta quella struttura eh, mistica, eh, ma, ma più che mistica, esoterica, religiosa, che c'è stata costruita nel corso eh, del tempo, eh, fatta anche di molte credenze, come per esempio le rinascite, le vite successive, il karma, eh, e tutte le varie divinità, i demoni, esseri soprannaturali, ehm, per, farlo, eh, per recuperarne l'essenza che è quella di, una di, un, eh, di un maestro, di un insegnante, di un, di un pensatore, di un libro pensatore che ha voluto solamente, in fin dei conti, darci, metterci in posizione un, una cura, un metodo di cura a, a, a quella sofferenza umana che sembra inevitabile, però eh, secondo questo messaggio che eh, ci è stato eh, tramandato, inevitabile non è. Stefano Belterra si eh, inserisce, eh, direi pienamente in questo filone di laicizzazione del, eh, del buddismo, anche se lui poi, forse lo dirà lui stesso, Rifiuta questo tipo di etichette, anche perché poi le etichette hanno sempre il suo difetto di essere etichette in quanto tali, e potremmo diciamo più agevolmente collocarlo in quello che possiamo definire il buddismo contemporaneo. Oggi è successo oggi, non oggi, diciamo da eh, diversi decenni, e eh, abbiamo assistito a un fenomeno che è soprattutto la, lo sviluppo di una forma occidentale di buddismo, eh, cioè di eh, applicazione, diffusione di insegnamenti di origine buddista in occidente con tutto quello che comporta, cioè diciamo la, il nostro modo di vedere eh, quel, tipo di, quel tipo di visione quel tipo di insegnamenti e peraltro ad opera molto anche di insegnanti proprio orientali, cioè non, non occidentali e, e soprattutto anche grazie a loro questo, questi insegnamenti si sono fortemente lasciizzati e è nato qualcosa di effettivamente nuovo, qualcosa che addirittura potrebbe essere significativo per affrontare quella che è oggi la sfida più importante, più grave, potremmo dire decisiva che l'umanità deve affrontare, che è quella della crisi ecologica e climatica che è poi al centro del, dell'ultimo eh, dell libro di Stefano Battera che è l'abbraccio eh, del mondo. Quindi direi a questo punto possiamo, Stefano, io passerei, diciamo, essendo poi la cosa più d'attualità, a, a spiegare di che cosa parla questo libro, no? perché poi è anche, dopo tutto, la cosa che tu più di ogni altro vuoi dire. Poi ehm, parleremo anche dei, dei suoi libri precedenti, per esempio... Io, noi su City c'è una, um, una, una rubrica che penso conosciate che è di esercizi di meditazione, dove sono, ci sono tutti questi esercizi catalogati in parole chiave, come argom argomenti, eccetera, eh, proprio come prontuario eh, di pratica per insegnanti e, e praticanti. Ne metteremo anche eh, alcuni proprio proposti da Stefano, tratti da questo libro. Eh, che è uno, di, forse il primo, non so se è il primo no, Senz'altro il primo che io ho letto, il suo è un libro molto gustoso che vi, vi consiglio. È una specie di manuale di che cos'è il buddismo applicato alla, alla vita contemporanea. E, e qui ci sono molti, moltissimi consigli di pratica. Eh, Stefano, eh, se vuoi ehm, parlarci un po' in breve del, del, di questa tua ultima opera, edita da Mondadori, quindi un, un editore dei più importanti oggi prego allora ciao paolo grazie intanto e, e buongiorno buonasera a tutti e grazie grazie dell'ospitalità sai che zen in the city è un po io la considero un po casa no perché abbiamo anche praticato a lungo insieme io e te nello stesso sangue insomma un po' a Milano, per cui voglio dire, siamo siamo vicini, vicini di sedia, diciamo così, vicini di Cuscino. Mi piace, mi piace definirci in questo modo e Zen in the City fa un lavoro appunto molto meritorio di diffusione dei buddhismi. E poi su questo dopo ci torniamo, perché è importante, secondo me, fare, fare un po' di, di luce anche su questo. Allora, l'abbraccio del mondo è parte da, da una considerazione, Paolo, cioè. Dalla considerazione che noi viviamo sostanzialmente un'epoca, un momento storico molto delicato che è eh, caratterizzato da tanta polarizzazione. No? Noi lo vediamo anche in questi ultimi due anni di pandemia dove diventa davvero difficile eh, il confronto umano minimo su, su, sulle opinioni, cioè si tende veramente molto a, a polarizzarsi in un senso o nell'altro e a smettere di ascoltare la persona che incontriamo, le persone che, che veramente abbiamo intorno. E, e questo eh, chiaramente rischia di creare delle forti divisioni e delle, e delle ferite profonde anche tra persone che sono state o che sono molto vicine anche nello stesso nucleo familiare, per dire. L'elemento sfidante, eh, chiaramente, della crisi climatica, che, che, che è ovviamente eh, sotto gli occhi di tutti, è un altro di questi, eh, chiamiamoli così, di questi paradigmi che ci mettono in discussione. Perché? Perché ci mettono di fronte al fatto che noi non conosciamo le risposte non conosciamo le risposte né sulle grandi questioni che ci riguardano e che appunto ci mettono in difficoltà ogni giorno, ma di fatto non le conosciamo neanche se siamo onesti su quella che è la nostra vita individuale e la nostra vita quotidiana. Um, ogni tipo di ricerca spirituale, eh, quella buddista, ma non solo, anche quella filosofica, ma anche altre tradizioni spirituali, nel corso della storia hanno cercato in un modo o nell'altro di rispondere a questo tipo di problematica, cioè di, di dare alle persone una via, più vie, degli strumenti, dei suggerimenti, delle intuizioni, delle saggezze, no, Paolo diciamo così, che possano potessero mettere le persone in grado di far fronte alla grande questione esistenziale, cioè alla famosa grande domanda perché sono qui? Eh, ciascuno ha cercato di dare delle risposte eh, che riteneva le più sagge o le più adatte, in base anche a, ai momenti e ai contesti culturali in cui queste sono nate, ma questo patrimonio di eh, umanità mi viene da dire è quello che io in un certo senso tendo ad identificare con l'idea della mente ecologica che ovviamente non è semplicemente una mente che si occupa di ecologia e non è neanche una semplice ecologia della mente è un percorso di scoperta e di riscoperta di tutti quegli elementi che possono aiutarci a vivere una vita non solo più aut autentica e più profonda ma anche a rispondere piuttosto che a reagire quando le grandi questioni esistenziali si presentano nella nostra vita. Non è necessario andare a scomodare sempre e soltanto i grandi scenari, ma noi affrontiamo tutti i giorni delle questioni che ci mettono in discussione. Allora, di fronte a queste questioni abbiamo due possibilità: o reagire e quindi entrare nella dinamica classica della polarizzazione, della separazione, del voler avere ragione ad ogni costo, del voler imporre delle idee, delle visioni del mondo, oppure entrare in relazione con l'esperienza, entrare in relazione con la vita, entrare in relazione con gli incontri che noi facciamo e che inevitabilmente ci cambiano. Allora, l'idea di coltivare un diverso approccio All'esperienza e coltivare quelli che sono gli strumenti, o come direbbe il buddismo o i buddismi, coltivare una diversa sensibilità nei confronti della vita, quello è il lavoro che va a fare la mente ecologica. Il libro parte, a una, a una, una cara amica, durante una presentazione comune mi disse una frase che mi colpì molto: Mi disse il tuo di fatto è un libro arcipelago ed è una definizione curiosa ma molto vera perché dice non è un romanzo non è un saggio non è una eh, come dire una raccolta semplice di intuizioni o di o di deduzioni è un libro arcipelago che unisce tutti questi elementi e li unisce soprattutto a un percorso di un'esperienza mia personale molto intima anche no cioè io durante il libro tu l'hai letto per cui sai che parte da eh, anche dei racconti di vita miei che metto sul piatto e, e regalo da un certo punto di vista al lettore proprio per portarlo nell'intimità di un'esperienza cioè che non sia semplicemente un percorso teorico o semplicemente razionale filosofico ma vuole essere un dialogo cioè vuole essere qualcosa che sfida chi legge a iniziare poi il suo di percorso cioè di fatto è una pratica cioè io ho eh, inteso tutto questo mio scrivere anche proprio come l'attualizzazione di un percorso mio personale di pratica che è iniziato tanti anni fa ed è arrivato direi fino ad oggi per cui insomma se vogliamo dare come si dice il fare l'abstract dell'abbraccio dell del mondo stiamo parlando di questo la mente ecologica e, e chiuderei magari su questo questa prima parte la mente ecologica io la definisco come la possibilità di vivere una vita filosofica, no? dove vita filosofica non è necessariamente la filosofia che si studia nelle università, ma proprio una vita che ama la saggezza, cioè che ama quelle intuizioni, quel modo di stare al mondo che ci permette di essere autenticamente umani. Grazie Stefano, adesso eh, mi piacerebbe proprio entrare nel vivo di questo libro. Eh... E, um, leggere un brano, dalla, eh, leggere un brano um, non lo leggeremo direttamente. Adesso vediamo se riesce tecnicamente. Um, ascolteremo la voce di Lia Gariglio, che è una um, frequentatrice abituale di questo di questa saga di, di Zen the City, ma oggi purtroppo non poteva. Um, eh, non poteva essere presente per qualcosa che, che è successo, um, però, molto gentilmente ci ha mandato una registrazione, perché lei ha moltissimo a leggere eh, questi brani, ehm, al punto che ha creato un bellissimo podcast che si chiama Nuvole sulla lingua, al quale potete accedere liberamente su qualsiasi piattaforma, Apple, eh, Android o Spotify, e, e nel suo stile, nella, con la sua solita capacità di... Eh, di lettura a, ehm, a, a, ci ha mandato questo, questo brano io lo metto come sottofondo come sfondo dello schermo che voi vedete i libri la pagina del, del sito di stefano bettere con i suoi libri È così tanto perché per argomento. Per per Adesso proviamo a, a, a vedere se, se si sente bene il brano se vogliamo realizzare una mente ecologica, dobbiamo per prima cosa lavorare sulla mente. Si è sentito? Sì, sì, sì. sì, sì. Allora, allora andiamo avanti. Gautama, il Buddha, ci ha mostrato che è proprio nell'essere consapevoli di ciò che accade e dei nostri atti che risiede la prima condizione che ci permette di risvegliarci. Ciò che ci definisce come esseri umani comprende tre dimensioni, l'individuo, voi e io, la società, intesa come insieme di relazioni tra persone, tra soggetti, e l'aspetto biologico, ossia la nostra comune appartenenza alla specie umana. Sono tre aspetti indissolubili. L'uomo è allo stesso tempo totalmente un individuo singolo, autonomo ma è anche totalmente sociale dal punto di vista biologico infine è una parte della materia, dell'universo in costante rapporto con il tutto per dirla in altro modo esistiamo in quanto fenomeno unico e allo stesso tempo non esistiamo perché contemporaneamente siamo anche più di questo è un insieme di caratteristiche che chiamiamo io è in costante trasformazione, in un processo di continua evoluzione e relazione con ciò che lo contiene e lo determina. Il buddismo spiega molto bene questo concetto parlando di vacuità, quando sostiene che in via definitiva non c'è essere vivente che sia dotato di un'esistenza inerente, fissa, immu immutabile. Tutto è un processo in costante trasformazione, che dipende da cause e condizioni, senza le quali non può verificarsi. E quando queste cambiano o cessano, lo stesso processo cambia o cessa. Una prospettiva di grande libertà. Questa condizione di vacuità, che non è un vuoto, è la porta di ingresso, che ci permette di guardare alla mente e ai pensieri, non come entità rigide, a sé stanti e immutabili, diventa l'opportunità di cambiare gli stessi schemi mentali che riteniamo tanto sicuri e indiscutibili, lavorare sui suoi processi che non sono rigidi e immutabili e aprire la mente alla dimensione ecologica, una mente che include tutto, compreso il destino del nostro caro pianeta. Questa mente ecologica si rivela quindi come una mente sociale che nasce e si sviluppa da innumerevoli relazioni tra gli individui, ma allo stesso tempo presenta dei tratti particolari che la contraddistinguono da altre forme in base al linguaggio, cultura o forma organizzativa che sono gli elementi in cui questa particolarità si disvela per entrare in relazione con altre menti altrettanto uniche e particolari. Allargando il cerchio e spostandoci ancora un po' più in là, il principio non cambia. La specie umana è il contenitore in cui sono inclusi tutti gli esseri umani, ma ciascuno conserva la propria singolarità, senza perdere la caratteristica fondante di essere umano. Particolari condizioni o cause danno origine a un processo e non ad altri. Eppure allo stesso tempo questo essere umano è connesso con il tutto e parte del tutto. Il punto fondamentale e in questo l'intuizione di Gotama estrabiliante per la sua modernità e che non è possibile ridurre la definizione di umano a nessuno dei tre elementi senza includere gli altri. Siamo allo stesso tempo un individuo, parte di una società, elemento di una specie, e l'esistenza di ognuna di queste caratteristiche dipende da condizioni che ne determinano o meno l'esistenza. L'individuo ha certamente la propria qualità di soggetto, così come la società ha la propria dimensione e caratteristica, ma entrambi non devono dimenticare che si compiono l'uno attraverso l'altro. Vivere è un processo, un movimento costante, in cui passiamo dall'io al noi, senza che il confine di queste due dimensioni sia davvero definito in modo netto. Comprendere questa condizione vuol dire aver sviluppato la mente risvegliata, la mente ecologica. Se... Ecco, Gra Grazie a Liegariglio che generosamente ci ha fatto questo regalo. Peraltro in, qualche, in un paio di passaggi si è un po' impicciata perché l'ha provato un quarto, quarto d'ora prima de, de dell'inizio perché appunto sapendo di non poter partecipare. E, come avete visto, c'è tantissimo in queste due pagine che abbiamo letto, no? c'è quasi una descrizione di che cos'è il buddismo, ma al tempo stesso anche un, un quadro molto chiaro di qual è il problema oggi. No? E, Stefano, ma secondo te come si... Cioè, è, non è un po' complicato questa... Cioè visto che noi siamo un po' questi, tutti questi tre elementi, siamo degli individui, siamo una società, ma siamo anche degli, esseri degli animali, sostanzialmente, con una, una storia eh, evolutiva, una storia biologica antica che ci ha fatti proprio in questo modo. Non è una sfida molto complicata questa? Ma guarda, allora, in realtà... Eh, eh, uno, uno dei concetti eh, che, che il Buddha usava sempre sottolineare è che iniziare il percorso buddista, ma io direi in generale ogni percorso spirituale, guarda, è entrare nella corrente per andare contro corrente, diceva. No? Eh, questo è un monito eh, molto molto preciso, cioè al fatto che eh, quando uno... Ehm, inizia un percorso di questo genere va in una direzione antintuitiva, cioè va esattamente nella direzione opposta a quelle che sono le dinamiche e le spinte che arrivano dalla società e dal mondo in generale. Certamente è una, eh, una fatica perché eh, una pratica eh, seria eh, impegna anche e richiede di mettersi in gioco profondamente e di lavorare profondamente su quelle che sono le proprie dinamiche interiori e il motivo per cui tu sai eh, io sono sempre molto eh, tra virgolette severo anche se non è la parola giusta ma fermo ecco diciamo così sulla, eh, eh, sullo sminuire i percorsi di pratica spirituale come se fossero eh, delle, delle semplici passeggiate non lo sono perché nel momento in cui tu inizi ad approcciare questa materia apri delle porte diciamo così e, e, e, ha, e soprattutto apri l'ingresso da queste porte a domande che non sono per nulla facili e a dimensioni che non sono per nulla facili. Eh, uno, uno dei motivi per cui eh, all'inizio tu dicevi che io non amo eh, essere messo sotto l'etichetta secolare è proprio questo, cioè eh, io non, non, non condivido molto... Uh, il fatto di ridurre l'esperienza buddista ad una pura, um, come dire, prassi né di benessere da un lato e ne, né una prassi uh, filosofica dall'altro, perché la dimensione uh, spirituale, diciamo così, del buddismo è, è profondamente presente fin dall'inizio ed è quello che mi, fa, mi viene da dire è il motore del, di, di questo meccanismo, cioè se non ci fosse stata chiarezza su questa appartenenza profonda al destino dell'uomo e al destino del pianeta, non esisterebbe buddismo, mi viene da dire, no? Ma come non esisterebbe nessun altro percorso spirituale? Per cui, anche quando noi parliamo, Paolo, di un'attenzione al momento presente, frase che nel mondo della pratica si sente dire spessissimo, no? portare alla concentrazione al momento presente. Ecco, questa doppia dimensione tra la parte relativa e la parte assoluta della vita e quindi a questo percorso che noi compiamo sia come individui sia come parte di una comunità e di un destino più ampio è sempre presente. Cioè la vacuità buddista di fatto di questo parla. Non è facile, per rispondere alla tua domanda, non è facile perché non è facile tenere insieme sempre la doppia dimensione e ricordarsi che noi siamo contemporaneamente e contemporaneamente non siamo, perché siamo l'insieme di tante cose. Un grande maestro Zen, visto che siamo appunto in casa dello Zen, che è Thich Nhatan, usava un'espressione meravigliosa per esprimere questo concetto quando parlava di interessere. Allora, l'interessere è... Per dire in altre parole partecipare a un destino comune che riguarda me ma riguarda anche tutti gli altri vuol dire essere in relazione essere in relazione con tutto allora questo essere in relazione con tutto è, non è facile intuirlo sempre e il lavoro della pratica spirituale è esattamente va proprio in questa direzione continuando a mantenere il focus sulla connessione che noi abbiamo con tutto quanto. C'è un termine che a me della meditazione buddista piace tantissimo, che è uno dei termini che forse è il termine che Gotham aveva scelto per parlare di meditazione, che è Bavana, Bavana è, un è una parola tratta dal, dal, dal linguaggio agricolo che vuol dire coltivare. Allora l'indicazione è evidente, è quella di coltivare una diversa sensibilità non semplicemente nei confronti della vita che noi incontriamo tutti i giorni, ma proprio una diversa sensibilità nei confronti della dimensione più profonda del vivere e dell'esperienza più profonda del vivere. Eh, Paolo, no, non è facile, cioè non è facile, ma del resto eh, il percorso della pratica buddista non è... Eh, non è vero che non è facile, paradossalmente è facilissimo, ma è talmente semplice da essere estremamente profondo ed estremamente sfidante, perché quel tipo di semplicità che è intuitiva, eh, in realtà non è così immediatamente semplice metterla in moto ancora e ancora e ancora e ancora perché ci sediamo a meditare tutti i giorni proprio perché dobbiamo ricordarci è uno dei significati della parola sati che normalmente viene, viene tradotto con consapevolezza in realtà uno dei significati è memoria allora che cosa ci ricordiamo ci ricordiamo sicuramente di dover praticare da un lato ma ci ricordiamo anche chi siamo nel momento in cui pratichiamo e ci ricordiamo anche a che cosa apparteniamo. Guarda, c'è un'immagine molto bella che è quella del lignaggio. Il lignaggio non è semplicemente, come dire, sì, entrare a far parte. Sì. Spiega prima un attimo cos'è, non è così scontato che tutti lo sappiano. Allora, i lignaggi in, in, in, in ambito buddista sono di fatto, come dire le vie di trasmissione del dharma no? dell'insegnamento ogni tradizione buddista ha i propri lineaggi sono di fatto delle appartenenze per usare eh, una, una terminologia comprensibile eh, a una scuola piuttosto che un'altra a una famiglia all'interno di queste singole scuole nello zen ci sono diversi lignaggi, diversi lignaggi che arrivano da diversi maestri che hanno dato vita a un loro proprio singolare percorso di insegnamento. Entrare a far parte di un lignaggio formalmente significa eh, entrare a far parte, e accettare quel tipo di insegnamento e quel tipo di percorso iniziato da questo maestro o, questo, eh, o da quell'altro, ma, ma non solo. Entrare in un lignaggio significa anche. Eh, io spesso definisco i lignaggi delle trasmissioni di sangue, perché non è un caso infatti che il colore che, che viene utilizzato per eh, eh, sancire l'ingresso in, in un lignaggio è rosso, che ha appunto a che fare con il sangue. Allora, entrare in un lignaggio significa anche ricominciare a percorrere i passi sul sentiero di chi li ha percorsi prima di te e ti viene data una spinta da un lato, una responsabilità dall'altro, ma eh, le persone ti sono ancora vicine, cioè tu compi i tuoi passi insieme a chi li ha compiuti prima di te. Allora, questo ha una potenza, io l'ho sempre trovata di una potenza incredibile, perché? perché fa capire che questo percorso iniziato da quell'uomo 2500 anni fa, viene costantemente rinnovato riportato alla vitalità da tutte le persone che scelgono di farlo e ogni volta il percorso è originale ogni volta il percorso è diverso perché siamo tutti diversi ed è questa la straordinarietà quindi la pratica non è una cosa monolitica che o la fai così o sei fuori dal club assolutamente la pratica è una sfida e ognuno di noi deve interpretare questa sfida con le proprie capacità, con le proprie individualità e col proprio percorso, anche. Grazie. Ehm, nel frattempo vi invito a, a, a pensare alle domande che volete fare. Ehm, per, fa, per fare domande, i, i, i modi sono due possibili, o scriverlo in chat o alzare la manina, che ecco qualcuno già l'ha fatto, che è una funzione proprio di Zoom. Ehm, e così insomma, possiamo veramente aprire un dialogo con questa persona che non è venuta a farci una lezione, ma insomma, a, a confrontarsi con noi. Stefano, però mi viene una curiosità: tu hai parlato di lignaggio. Allora, sarebbe spontaneo chiedersi qual è il tuo lignaggio. no? Ma veramente, io già è, è soltanto nel formulare la domanda che mi trovo in difficoltà, perché in questo libro tu proprio citi tutti i tuoi riferimenti, che sono i più vari, no? Eh, ti, ti fa girare la testa a pensare a un lineaggio di quel genere perché eh, non ci sta soltanto, eh, eh, non sono soltanto riferimenti buddisti, tu parli di Nietzsche, parli eh, dell'ebraismo, vuoi spiegarci quali sono i tuoi, qual è, diciamo in sintesi, quali sono questi passi, eh, quei, questi percorsi che tu puoi continui, puoi, stai continuando a camminare? Guarda, io ho avuto la fortuna di iniziare a praticare tanti anni fa ormai, eh, quindi questo purtroppo facciamo uno spoiler su quella che è la mia età, che ho la barba grigia come la tua, perché insomma non siamo più ragazzina di aver avuto la fortuna di iniziare a praticare con un grande maestro zen americano che era bernie glassman che purtroppo non c'è più e il suo approccio che tra l'altro era ebreo oppure lui per cui il suo approccio globale che includeva anche visioni e esperienze che arrivavano da altre tradizioni spirituali o da tradizioni culturali compresi gli indiani d'america per capirci Credo che eh, sia stato un approccio che io non ho mai abbandonato. Eh, eh, allora, che, siccome questa domanda mi viene fatta spesso, cioè di eh, che cosa vuol dire eh, restare sulla strada pur includendo tanti elementi senza cadere nella logica del supermercato del prendo un po di qui prendo un po di là allora io credo che paolo quello che non si perde mai se si pratica sul serio è un determinato tipo di sensibilità e di sapore della pratica ma pensare che eh, il l'essere il, il, eh, dentro un percorso spirituale voglia dire rimanere ottusamente legati soltanto a una cosa, io credo che questo tradisca quella che peraltro è la complessità della vita, che è fatta di 300.000 elementi e di 300.000 suggerimenti e padrini anche che ci hanno accompagnato, ma anche nello stesso discorso tornando al lignaggio. Tu nel lignaggio vieni accompagnato dalle migliaia di persone che hanno percorso quel quella strada prima di te ed erano tutte diverse l'una dall'altra per cui non è che se tu sei un praticante dello zen non, non puoi trovare qualcosa di, di valido in Nietzsche piuttosto che in aristotele piuttosto che nei tanti che io ho citato dentro nel mio libro perché ognuna di quelle voci ci parla della propria originalità questo non toglie però che io abbia scelto di stare in un determinato tipo di percorso che ho sempre interpretato però come una porta aperta non come un'ortodossia di nessun genere allora in questo senso ti do ragione quando tu prima mi hai presentato come un buddista contemporaneo, io credo che il buddismo oggi non possa esimersi dall'essere aperto ad influenze di ogni genere, comprese delle stesse tradizioni buddiste, cioè non siamo più nel punto in cui il Giappone del 1300 non parlava col Tibet o con lo Sri Lanka o col Canada. Oggi questa cosa è totalmente improponibile. Detto ciò, non vuol dire però lasciarsi andare a, alla facilità del un giorno faccio yoga, l'altro giorno faccio lo zen, il giorno dopo faccio la mindfulness, perché quello vuol dire fa confusione. Cioè una pratica è una pratica, poi dopo tu puoi arricchire questo tuo percorso di n.000 elementi. Però ecco, la strada deve essere precisa, come dire. Grazie. Vedo che ci sono delle domande. Sì, siamo perfettamente in linea, cioè in zen the city questa filosofia trova la sua espressione più coincidente. Eh, ci sono delle domande. C'è allora, una domanda diciamo, tecnica di Paolo che chiede qual è il titolo del podcast eh, a cui faceva riferimento, è Nuvole sulla lingua. Cercando Nuvole sulla lingua nella vostra piattaforma di podcast, lo trovate subito. E poi c'è Davide che ha alzato la mano. Davide. La parola direi, Però se ti fai vedere è ancora meglio, eh, purtroppo non riesco a, a, ad attivare l'audio. Volevo no, chiedere una, una cosa: intanto okay. piacere. Piacere, Davide, molto piacere. Volevo chiedere, ehm, una questione che mi attanaglia e che purtroppo so che non si esaurisce in maniera facile, cioè il libero. A, a, a arbitrio che mi ha permesso oggi per una serie di, di coincidenze di essere qui con voi quanto c'è veramente libertà nella nostra scelta quanto l'essere zen che è avulso dal fatto che io sia qui oggi insieme con voi però mi chiedo davvero è un processo di libertà che porta ad una serie di causa e effetto come conseguenza di tante cose? O noi possiamo intervenire ed interagire con questo processo? Eh, dai, non so se mi sono... Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. E, gra e grazie mille della domanda. Eh... Grazie a voi. Allora, io risponderei in questo modo: darei due risposte alla tua domanda. La prima è che non esiste una dimensione senza l'altra, di nuovo, cioè noi siamo uh, un'interazione di individualità e di eh, appartenenza ad una dimensione molto più grande di noi eh, quindi in, in noi e nei percorsi che noi facciamo persino nelle scelte che noi prendiamo eh, interagiscono entrambi gli elementi per cui certamente noi siamo liberi di fare delle scelte Pensare però che queste scelte non siano il frutto anche di altri elementi e di altri, tra virgolette, condizionamenti che ci hanno portato a fare quelle scelte, credo che sia sbagliato, diciamo così. Cioè, quando noi ci muoviamo nel mondo. Ci muoviamo in parte per, eh, semplifico, in parte per degli istinti e delle propensioni individuali, in parte perché rispondiamo anche a delle cause, condizioni e delle circostanze che eh, consapevolmente o inconsapevolmente ci guidano in una direzione piuttosto che nell'altra. E va da sé, cioè Nietzsche usava un'espressione che io ho sempre trovato meravigliosa. Che dice eh, la nostra libertà sta nell'amare ciò che ci ama, cioè alla fine nell'arrendersi al fatto che noi esistiamo come individui, ma contemporaneamente anche siamo parte di una e frutto di una volontà di potenza che in qualche modo agisce dentro di noi. Senza stare a scomodare eh, presenze oltremondane e, e, e ultraterrene, ma basta guardare veramente l'energia che circola nel mondo, no? Noi rispondiamo il più delle volte rispondiamo anche a stimoli che ci arrivano da con da, da contesti che sono molto molto oltre noi. Ecco, la seconda parte della, della domanda sta nel fatto che spesso abbiamo la eh, confondiamo, diciamo così, la nostra individualità con il bisogno di controllo su ogni cosa e il voler imporre il nostro punto di vista sul processo e sul flusso dell'esistenza allora eh, di nuovo arrendersi al fatto che la vita è ciò che è non vuol dire rinunciare a se stessi vuol dire anzi a maggior ragione entrare in sintonia con ciò che, che, la, che la vita rappresenta. Allora più entriamo in sintonia con ciò che è il flusso della vita, più e meno ci sarà divisione profonda tra quella che sembra essere la nostra scelta e quella la direzione dove il mondo sembra, sembra spingerci. Spero di essere stato chiaro nella, nella, nella risposta. Stefano, grazie perché hai reso esaustivo, esaustiva una risposta che in, che in realtà adesso ha più senso per me di quanto non l'avesse pensato. Grazie, Gra grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Stefano, Grazie. Eh, a questo punto io... Eh, magari tornerei su questi temi, eh, se, se facciamo in tempo anche più tardi, perché mi permeva diciamo, non tanto essere, eh, per fare tutte le cose, dentro la scaletta, però insomma, mettere in rilievo anche le parti che ci interessano, perché noi, non solo di decidio, non solo tema, è abbastanza condivisa questa idea, eh, non amiamo tanto parlare di buddismo in senso te teorico e eh, studiarlo così come si studia, sarebbe un qualsiasi argomento filosofico, ma ci interessa molto praticare. No? Cioè, ci interessa eh, questo insegnamento come mh, qualcosa che può cambiare profondamente la nostra vita. E quindi vediamo, entriamo nel merito di questo. Tu, eh, ti chiedo, tu pratichi la meditazione, come, che tipo di pratica fai? Come, come si colloca eh, la pratica nella, sua, nella tua vita? Allora sì, la risposta ovviamente sì, eh, pra, eh, fa, pratico direi tutti i giorni e perlomeno mezz'ora al giorno, eh, quando riesco anche di più, eh, ma al di là della pratica formale seduta, eh, che è quella che eh, viene comunemente definita meditazione, che poi a me, come tu ben sai Paolo, Piace molto di più chiamare contemplazione e questo ha, ha, ha un significato preciso rispetto a meditazione. Ma comunque, al di là dell'aspetto eh, dell formale della pratica seduta, eh, il lavoro che io cerco di fare è di portare questa sensibilità eh, contemplativa nel, in ogni istante della vita, in qualche momento facile, in qualche altra no, eh, lavorando molto sul tema della reattività, cioè cercando di essere molto eh, attento, lucido a quelle che sono le dinamiche che compaiono dentro, dentro la mente. La mente intesa in questo caso è Proprio come mente razionale, cioè quali sono gli elementi del pensiero che si agitano nell'interiorità e ti trascinano di qui piuttosto che di là. Quindi il focus dell'attenzione della mia pratica quotidiana tenta di essere costantemente quello. Poi la pratica formale è quella della meditazione seduta eh, con una... Con, direi guarda, in, tendenzialmente con una concentrazione sul respiro, quantomeno nella fase iniziale, per ancorarmi ad una sorta di eh, maggiore eh, serenità. Ma, ma più vado avanti e più sviluppo in realtà una... Eh, Attenzione alla connessione alla relazione cioè cercando di vedere eh, cosa accade nel momento in cui eh, riesco ad abbandonare appunto quel meccanismo di spinta individuale reattiva e entrare davvero un po di più in connessione col profondo ecco più vado avanti e più lavoro su questa, su questa dimensione, piuttosto che sulla dimensione tecnicamente, diciamo così, della meditazione specifica. Perché di fatto credo che l'esperienza della pratica abbia tanto a che fare con questo. Grazie. Mi viene un commento. Cioè, io vedo in queste due parole. Vai. No, è molto interessante perché nel buddismo diciamo classico, nell'insegnamento classico, si parla come di tema centrale, proprio dell'insegnamento dell del Dharma e, e della pratica. Il fatto che praticamente c'è la, la sofferenza come realtà fondamentale umana e il problema è l'attaccamento o l'avversione rispetto a ciò che, che, che, che capita, che è la fonte. Della nostra sofferenza, però tu hai usato più, molto spesso nel descrivere la tua personale pratica la parola reattività, no? In questo vedo diciamo, i semi gettati da Bachelor e quel tipo di insegnamento che ha spostato più ehm, l'accento su proprio il nostro istinto naturale a reagire a qualsiasi stimolo esterno che appunto poi provoca quel, ehm, quel attaccamento e avversione che poi se sono. Poi il problema. Quindi, ed è molto interessante vedere come tutto questo, che è teoria, tu l'hai descritto come pratica della tua vita personale, cioè cosa che tu eh, vedi momento per momento perché hai deliberatamente scelto di avere un atteggiamento contemplativo nei confronti della vita e in questa contemplazione rientra non le piante, gli uccellini, il cielo eh, eh, al tramonto, o no, cioè, almeno non soltanto quello, ma anche la tua stessa mente, i tuoi stessi pensieri che ti accompagnano giorno dopo giorno che, e stanno lì come un, eh, un compagno anche, spesso anche fastidioso e inopportuno. Ma... Eh, vedi, vedi, vedi Paolo, bonta sua, bachelor quanto è buddista anche se lo nega, nel senso che... La, la, ovviamente Steven viene da una profonda, non dimentichiamoci che è stato monaco per 18 anni, viene da una profonda formazione maiana eh, dove, dove que, questo elemento della, della reattività è, è il cuore della pratica zen maiana. Di fatto, se tu pensi a Tiknatan quando parla... Della, della, della consapevolezza del lavarsi i denti e no, dello stare attenti a cosa accade quando mastichiamo il nostro cibo è un altro modo più poetico se vuoi per dire esattamente la stessa cosa cioè non parli tecnicamente di reattività ma parli anche qui di connessione cioè io poi uno giustamente sceglie il proprio linguaggio e il proprio, il proprio approccio eh, ma al di là appunto di quelle che sono le parole che si scelgono per per descrivere questo tipo di relazione con la vita di fatto di questo stiamo parlando cioè è, è, è, la, la pratica buddista è partita da lì e è, è continua a parlare costantemente sempre di questo concetto ma perché perché dietro questa questa consapevolezza del meccanismo del vivere c'è altro cioè la, la porta che si apre è una porta a una dimensione che puoi chiamare pace chiamala come vuoi ma di fatto è lì che poi accedi però non riesci ad arrivarci se non smonti diciamo così pezzettino per pezzettino tutti quei filacci che ti impediscono di, di, di, di, di vivere in modo più profondo e più autentico. E questo è un lavoro che fai, sì, costantemente, cioè dalla mattina quando vai in bagno fino a quando fai le riunioni su Zoom o le presentazioni dei libri, no? Ecco, cioè è un lavoro che non finisce mai, mi viene da dire. Grazie. Allora, siccome tu hai ben evidenziato sia nel tuo libro, sia eh, citandolo prima, il fatto che, nel nostro essere, come siamo, la dimensione individuale e quella collettiva sono di fatto inseparabili. Cioè noi anche quando pensiamo, pensiamo con una mente che va al di là, no? Basti pensare che usiamo un linguaggio, nel nostro caso l'italiano, che è condiviso con altri, è stato elaborato eh, nel corso dei secoli. Quindi il nostro modo di pensare è un modo di pensare anche collettivo. Allora, anche la nostra pratica... Non, è, non può essere una pratica unicamente individuale è anche una pratica collettiva anche già soltanto a livello di piccolo della comunità no e quindi in questo caso cosa ci sta meglio di una piccola pratica fatta insieme adesso scusami che tiri tiri tiri raggelato puoi ripetere l'ultima cosa no, sì, no, no, la purtroppo, purtroppo ehm, la, la... Le, le solite con, cause e condizioni del momento fanno sì che non ci sia una connessione internet buona. Vuol dire, visto che eh, anche praticare è qualcosa che ha una dimensione sia individuale che collettiva, che comunitaria, la cosa che ci sarebbe molto bene, anche soltanto per 5 minuti, è praticare insieme. Così, diciamo, no, l'incontro con te è un incontro soltanto intellettuale, ma veramente profondo, dove abbiamo messo noi stessi. Vuoi proporci una breve pratica? Allora sì, assolutamente sì. E eh, appunto così chiudiamo questo incontro con una pratica. Allora, che è una pratica che io faccio spesso eh, eh, e che è, eh, riapre appunto a quella dimensione contemplativa di cui parlavamo prima. È stare ovviamente nel silenzio e nel raccoglimento del respiro e quindi in un atteggiamento meditativo facendosi una semplice domanda costantemente e la domanda è senza aver la pretesa di darsi una risposta e la domanda è che cos'è questo questa è una uh, meditazione uh, che arriva dallo zen coreano dove ci si siede appunto in meditazione e ci si chiede che cos'è questo dove questo ovviamente non è semplicemente che cos'è questo computer ma che cos'è questo cioè che cos'è tutta l'esperienza e quindi provate a fare questo tipo di negli ultimi 5 minuti che abbiamo a disposizione stare dentro di voi con questa domanda e semplicemente sentire come risuona questa domanda e che cosa muove dentro di voi eh, non è necessario né esprimerlo, né raccontarlo, né darsi una risposta, ma vivere quel tipo di esperienza e far emergere la reattività che quella domanda fa emergere, ok? Paolo dai tuoi tempi? Eh, sì, senz'altro, eh, dammi il tempo di organizzarmi, eh, vabbè, visto che siamo tutto quanto in digitale eh, possiamo anche utilizzare una campanata anche un battito di mani eh? non è che Ecco, ehm, vabbè, i tempi. I nostri tempi sono sempre abbastanza stringati, ma così è il mondo ehm, contemporaneo. Questa pratica, del resto che Stefano ci ha mostrato, possiamo fare, ciascuno di noi può farla quando vuole. Ehm, ringrazio tutti per ehm, la presenza, la partecipazione. Ehm, ci saranno altre iniziative come queste. Noi tutti lunedì sera col Sangha e Zen in the City ci vediamo per eh, praticare insieme e, e per approfondire degli argomenti. e Ogni tanto facciamo questi incontri con autori. Questo è stato il primo, ma del resto è stato anche forse con l'autore che più di ogni altro si, può, si avvicina proprio a, allo spirito di, di Zen in the City. E volevo finire con una battuta. L nel... Nel libro si accenna a, a un po' al rapporto che c'è tra le, le varie correnti spirituali e questa crisi ecologica. No? Diciamo, è abbastanza evidente, anche se, diciamo, se non è scritto lui, ma insomma è una riflessione che possiamo fare tutti, che la nostra tradizione cristiana, da questo punto di vista, per quanto eh, por, possa portare un contributo positivo, come peraltro sta facendo no? eh, Papa Francesco, però contiene un, un problema di fondo, il fatto che, si basa su un racconto, diciamo, su una visione eh, diciamo, leggendaria, che è quella della, um, eh, di, un, di un creato che in qualche modo viene creato a misura dell'uomo, viene messo nelle sue mani, no? dove, dove l'uomo è il primo eh, al vertice di, di, questo, di questo insieme di esseri viventi. No? E questo qui è un po' un problema perché eh, diciamo che con questa visione in mente eh, sviluppare la mente ecologica non è tanto facile, bisogna, bisogna lavorarci parecchio. In questo sicuramente il buddismo è più la, eh, ci apre una porta più agevole perché in, di per sé è basato sull'idea sull dell'interconnessione, quindi eh, è qualcosa che ha molto a che fare con l'ecologia. No? E, eh, e, e essendo basato sull'interconnessione, poi anche vede, diciamo, non c'è questa visione degli, degli uomini come... Eh, animali superiori, superiori eh, agli altri animali. Però bisogna anche stare attenti perché qui c'è un, un altro rischio che è quello di sentirsi dalla parte del giusto, che è proprio quella cosa che eh, mettersi in contrapposizione in agli altri, io sono dalla parte del giusto se tu sei sbagliato, porta al ritirarsi di quei meccanismi, cosa che peraltro è ben evidenziata in, in questo libro proprio con gli stessi meccanismi che ci stanno portando adesso alla rovina. Giusto, esatto. Esattamente, concordo. Come si diceva una volta, sottoscrivo e condivido. <ride> certo, ovviamente, hai scritto, hai scritto quasi con le stesse parole. Va bene, grazie a tutti, buona cena, buona presenza. Grazie, grazie dell'ospitalità, un abbraccio a tutti quanti. Grazie Paolo. Ciao, ciao. A presto, un abbraccione. Grazie, ciao. grazie a tutti. Buonasera. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie ciao. a tutti. Ciao. Ciao a tutti.